amici, Siamo ancora nel tempo di Pasqua, infatti è la sesta domenica di Pasqua e questa volta il Signore ci invita ad accogliere il dono dello Spirito, ci promette questo dono e soprattutto ci rincuora del fatto che siamo costanta, costantemente amati da Lui perché lo Spirito del Signore dimora in noi. Ecco, Sicuramente questo è il dato che emerge dalla parola che ci viene proposta in questa liturgia di questa domenica, che Dio è con noi, ci garantisce questa presenza, non poco direi. Il Signore è sempre con noi, la sua presenza è viva e opera attraverso di noi. Secondo luogo, ecco, cogliamo come effettivamente se il Signore è con noi allora noi possiamo rendere visibile la sua presenza. E come? Amando, amando Dio, amando il Signore Gesù, amando i fratelli. E' questo amore che ci chiede il Signore, non ci chiede di ottemperare semplicemente in maniera legalistica, quasi esterna, giuridica, a dei comandamenti. L'osservanza dei comandamenti scaturisce dal desiderio di amare Dio e di amarlo con tutto il cuore. E infatti se io amo Dio non potrò mai tradire il prossimo, non potrò mai offendere gli altri, se amo Dio non potrò mai offendere la sua altezza, la sua grandezza e metterò Dio al primo posto in ogni cosa. Ci dona lo spirito, ci dice che non siamo più soli, ci dona la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, certo perché... Nel mondo, essere in pace talvolta significa semplicemente eh, assenza di guerra, significa compromesso. In Gesù, invece, la pace è qualcosa di più alto, di più profondo. È quel senso di serenità e di, eh, di amore, di pace profonda che tu vivi, anche se sei in guerra, paradossalmente anche quando sei in guerra, qualcuno è in guerra contro di te, qualcuno ti vuole male, ti vuole ecco, offendere con il suo agire, col suo parlare, ma tu sei in pace, sei sereno perché il Signore ti ha donato questa pace, è Lui che ci dona questa pace perché la parola è più profonda, è più alta, è più importante di ogni, di ogni azione, sicuramente la parola di Dio ma perché possa essere attuata e predicata, è necessario che si compia nelle concrete opere quotidiane. Ci dona lo Spirito Santo il Signore. Questo sicuramente è un aspetto fondamentale, perché è lo Spirito che ci insegna ogni cosa. Ecco la guida che ci rimane, che ci rimarrà per sempre in questo cammino di fede, mentre siamo qui a rendere visibile l'amore di Dio agli altri osserviamo i suoi comandamenti per amore e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Buona domenica a tutti.